Sono collegato in diretta con Alessandro Marescotti di Peace Link per parlare di Ilva, parlare ancora una volta di Ilva. Eh, Marescotti, una giornata storica l'avete definita. there you Ecco, scusi, le, le volevo appunto chiedere parlare di ILVA non è mai facile anche perché come diceva lei la politica è legata a doppio filo a questo problema se non altro per, per i numerosi posti di lavoro che, che comporterebbe intervenire seriamente sull'ILVA però è di questi giorni il caso Crocetta insomma un insospettabile cosa, cosa pensate del fatto che in un modo o nell'altro anche piuttosto grave Niki Vendola, il segretario di Sinistra Ecologia e Libertà è coinvolto in, in questa storia? Eh, io non mi voglio esprimere in un del processo, nel senso che sono questioni che La regione Puglia eh, firma la tradizione intervenzionale del ministro prestigiato, e dice che è una svolta storica e fa lì che si crea una, una rottura tra noi e Vendola. In questa vicenda appunto sono coinvolte categorie sospettabilissime ed anche totalmente insospettabili, penso sacerdoti, ministri dell'ambiente, come si esce dal problema Taranto e soprattutto dopo questa vittoria del, del movimento, voi sono anni che, che seguite la questione da vicino, cosa si aspetta per il futuro anche se magari è difficile parlarne sin d'ora? A chiudere con una battuta Marescotti, lo Stato, la magistratura in questo caso ha salvato seppur in parte l'onore? Bene, chiarissimo. Grazie Mare Scotti da, da parte di tutta la redazione di Libera TV per aver voluto parlare con noi, per la disponibilità, in bocca al lupo e buon lavoro.